Qual è la più grande sciocchezza che ci raccontiamo anche fin troppo spesso? Ne parliamo in questo video. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Scelgo un titolo un po' clickbaitoso, diciamo così, per parlare di uno degli aspetti del DJ produttore più controversi e più diffusi, se vogliamo, perché è un refrain continuo. Come cerchi di fare qualcosa, come cerchi di lanciarti in un'attività, in una produzione di qualche tipo, ecco che si finisce più o meno sempre a parlare di questa cosa qui. A cosa mi riferisco? Ci vogliono i soldi. Ora abbiamo già sfiorato l'argomento dei soldi in alcuni dei video sul canale e non voglio essere ipocrita. I soldi fanno comodo, non fanno male, non fanno schifo a nessuno e se ci sono è tutto tanto meglio. Siamo d'accordo, ma raccontarci continuamente che ci vogliono i soldi per fare le cose e raccontare dei quelli che hanno i soldi e sono riusciti grazie ai soldi, ripeto volutamente questa parola perché proprio ci rimbalza continuamente in testa, beh, sinceramente non solo non serve a niente, ma è proprio controproducente, ci porta da tutta un'altra strada. Cosa voglio dire con questo? Il ci vogliono i soldi è la prima grande scusa per non fare qualcosa o per non farla nel modo migliore possibile. È il primo grande freno alla creatività, quando hai un'idea, quando hai un progetto, quando hai in testa una produzione di qualche tipo, ecco che c'è il tipo negativo lì che dice eh, ma sì ma ci vogliono i soldi, che può non essere sbagliato, però deve essere contestualizzato, una cosa molto importante. Innanzitutto ora siamo in un periodo storico in cui sinceramente ci vogliono molti meno soldi per fare quello che ci piace fare. Parlando di dj al tempo dei vinili in cui ogni singolo disco costava 15.000 lire ci volevano dei soldi per cominciare, ma anche lì se eri in gamba potevi iniziare piano piano e trovare magari il locale o la radio che ti comprava i dischi e quindi poteva essere un modo per non essere te a dover tirar fuori tanti soldi tutte le settimane. Certo è che poteva permettersi tanti dischi e poteva permettersi i viaggi a Londra quando non c'era Ryanair, da questo punto di vista poteva essere avvantaggiato, ma non necessariamente prendeva il tuo posto e di questo ne parliamo tra poco. Se volevi fare il produttore, beh, i dischi costavano milioni perché c'era tutto un discorso di attrezzature, di, di studi, di conoscenza difficile da ottenere. Beh, Adesso i dischi li puoi fare bene con un semplice computer portatile e riuscire anche a farle suonare dignitosamente. Quindi ci vogliono molti meno soldi che in passato per fare il dj e per fare il produttore. La promozione anche quella si sono abbassati i costi perché quando veramente dovevi passare per le agenzie di stampa per farti scrivere l'articoletto qua e là ci volevano soldi, ci voleva tempo e dovevi ringraziarti le persone giuste. Adesso tramite il web e i social, puoi riuscire a bypassare certi passaggi ed avere un rapporto diretto con i tuoi ascoltatori. Adesso ci vogliono molti meno soldi che in passato, non significa che sia più facile, ma sinceramente l'investimento iniziale può essere molto più basso che in passato. Pensiamo alle storie di successo, siamo abituati a sentire quello, ah lui si è comprato, il, il disco, lui si è comprato la residenza là, si è comprato la classifica, è facile quello, c'è cioè i soldi, oppure è facile, lui non ha bisogno di lavorare, c'è cioè i soldi, può fare una serata l'anno, un disco l'anno. Vero, ok, ma chi se ne frega prima di tutto. Secondo, quanti sono quelli che con i soldi non sono riusciti a combinare un bel niente? Mi piace fare questo esempio, quando si finisce in questi discorsi, che cerco sempre di evitare il più possibile. Prendiamo un ambiente veramente super ipercompetitivo, ovvero la Formula 1. La Formula 1, le gare automobilistiche più ambite al mondo, sono piene di personaggi che sono lì perché sono dei privilegiati. Tutti abbiamo il mito di Ayrton Senna, beh Ayrton Senna non è un brasiliano nato nelle favela. Così come non lo era Barrichello, come non lo era Irvine e chissà quanti altri. Arrivare in Formula 1 ci sono quelli che si sono letteralmente comprati la scuderia o quantomeno se la sono sponsorizzati con la ditta di papà. Beh, in quell'ambiente lì è vero che ci vogliono i soldi, però pensiamo alle storie di Schumacher, di Vettel o di Hamilton che sono riusciti dal basso ad arrivare in vetta al mondo e sono anzi, forse. Piloti molto migliori di tanti altri. È possibile riuscire ad arrivare al, al successo in vetta al mondo anche partendo da zero. E allora preferisco queste storie qui rispetto a chi era avvantaggiato in qualche modo dai soldi. Anche perché quelli avvantaggiati in qualche modo dai soldi che non ce l'hanno fatta, non li conosce nessuno. Ma sono migliaia, se non milioni, pensando a tutto il mondo. E così anche nel campo della musica. Ci viene in mente il Vacchi di turno o il disco super prodotto, super promosso, ma quanti sono quelli che cercano di inserirsi nel mondo del dj partendo da spendere tanti soldi nei locali o spendere tanti soldi nei booking e comprarsi le collaborazioni qua e là? quanti sono quelli che nonostante tutto questo investimento non riescono ad ottenere un bel niente, beh certo può essere facile quando puoi rischiare tanti soldi che non ti pesano, può essere facile quando puoi investire l'equivalente di un appartamento in un disco e se va male non devi pagare debiti tutta la vita. Si può fare anche altrimenti ed è lì che dobbiamo concentrarsi, non dobbiamo essere noi a porci dei limiti, i limiti non ci sono né in maniera di attrezzature che si può partire da quello che si ha, si può partire da quello che si ha a livello di musica, le idee sono quelle che fanno forza e che possono risultare vincenti in questi casi e bisogna fare in modo di riuscire a sfruttare al massimo ciò di cui abbiamo a disposizione e non pensare a quello che ci manca. I soldi che ci mancano sono la nostra prima grande scusa, sono il nostro primo grande freno. Anche perché poi c'è sempre chi cerca di fregarteli questi soldi, quindi le storie di quelle che hanno investito tanti soldi inutilmente ne è pieno il mondo. Le storie di quelli che hanno fatto dei contratti capestri con le case discografiche che pur vendendo un sacco non hanno ricevuto un centesimo né è pieno il mondo, però quelle non le sappiamo mai, sappiamo sempre di quelli che ci si sono comprati la casa, o quelli che hanno investito veramente tanto e gli è andata bene. Allora pensiamo a chi ce l'ha fatta senza soldi, diciamo così, pensiamo a chi è riuscito a trovare la giusta strada, pensiamo a chi è riuscito a costruirsi una carriera senza bisogno di demonizzarlo per qualche motivo, ma andando ad apprezzare il suo percorso e le sue capacità. Cerchiamo di non essere noi i nemici di noi stessi e soprattutto, ultimo ma più importante, cerchiamo di non perdere tempo ed energie in discorsi inutili che servono solo a farci nervosire e non portano niente dal nostro lato artistico e creativo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.